Sono Laura Antichi, vi presento Mentimeter, molto utile nella, nelle presentazioni partecipative per realizzare brevi inchieste, sondaggi in tempo reale. Serve per verificare la comprensione, per conoscere le opinioni del pubblico e degli studenti su quello che si sta facendo. Permette ai partecipanti di dare le loro risposte eh, anche da mobile possibile la condivisione nei social e di embeddare nei siti il grafico delle risposte è un'applicazione molto eh, coinvolgente qui la presento nella eh, versione free bisogna registrarsi e una volta fatto ciò si fa login e si entra nella applicazione. Eh, vado in new presentation, eh, darò un nome alla mia presentazione, esempio, eh, parteciperai al prossimo webinar, Create a Presentation, e qui ho la possibilità di uh, scegliere tra le risposte multiple, multiple eh, scegliere le, le immagini, eh, contribuire alla creazione di un cloud, quiz, scale, open-ended, e, eccetera eccetera, vedremo alcune eh, soluzioni che ci possono tornare utili per la classe Le, in questo caso utilizzerò uh, Multiple uh, uh, Choice e uh, uh, vedete che uh, qui parteciperai, metto la mia domanda parte... Erai. La, la prima option eh, um, potrebbe essere sì la seconda no la terza forse Potrei aggiungere altre eh, possibili opzioni di risposta. Poi mi chiede se ehm, voglio vedere in percentuale i risultati di questa uh, uh, question o um, se voglio permettere ai um, um, partecipanti di votare um, più di una opzione, eh, mh, clicco su Show Result eh, in percentuale della eh, risposta. Ok, ora eh, come eh, potete vedere eh, mi, eh, mi dà un, eh, un codice, quindi eh, gli, gli utenti si collegheranno dai loro dispositivi a eh, www mentee.com ed useranno il codice 1139 e 91 per eh, poter eh, votare. Mi sono collegata quindi a menti.com inserisco il codice che, eh, che, mi, che serve poi agli utenti per eh, l'accesso faccio submit e eh, voterò sì submit e eh, se voglio vedere se l'utente vuole vedere i risultati dovrà eh, cliccare qui e gli sarà mandata una, una mail questo è il primo risultato del, del sondaggio, è chiaro la risposta era eh, una sola, ma, eh, ma poi alla fine del sondaggio, quando tutti parteciperanno, avremo la possibilità di eh, visualizzare il grafico. Posso condividere i risultati con Share, come vedete, eh, questo è il link, Potrei usare anche mandare ai partecipanti il link e uh, posso condividere in Facebook e in Twitter questo link. Po eh, potrei, eh, eh, potrei vedere mh, gli altri risultati della, eh, della domanda e uh, potrei anche mh, embeddare i uh, risultati. Eh, nel, nel mio sito nella mia pagina web ora voglio realizzare una, un altro sondaggio che intitolerò le tue domande create a presentation in questo caso vorrei eh, utilizzare le domande aperte, ossia le open-ended domande. e um, Invece di open-ended metterò scrivi la tua domanda. Posso anche spuntare um, Uh, hello uh, audience to submit uh, more uh, than uh, one, once. Di um, uh, sottoporre una uh, uh, ulteriore domanda. Ok. E uh, anche in uh, questo caso uh, mi dà il, uh, come vedete, il codice. Del, uh, perché gli utenti possono connettersi a uh, menti.com uh, per uh, rispondere. Il, uh, le risposte dovranno mh, essere uh, contenute in uh, 140 casi. Ora vediamo, mi sono collegata a menti.com metto il codice che avevo detto ossia 92 60 84 faccio submit e uh, qui vedete che mi permette di scrivere la uh, mia domanda esempio come costruire i gruppi di lavoro ok vado in submit e mi dice se voglio um, mettere una nuova question nel, um, e adesso uh, mi limito a questa submit ecco ok E ora vedete che in uh, Mentimeter mi uh, compare la uh, domanda che mi è stata fatta dall'ipotetico uh, utente. Ora vi illustro un'altra possibilità, vado in New Presentation, e che chiamerò parole chiave. Create a Presentation, okay. quindi uh, scelgo uh, Word Cloud questa volta in, uh, e le, le risposte della, degli utenti mi uh, permetteranno di uh, costruire la nuvola delle parole chiave, quindi chiamerò uh, Your Question. Scrivi, ad esempio, chiederò, scrivi, la mia domanda sarà, eh, scrivi tre eh, parole chiave del corso. Mi dice... Eh, eh, quanti voti possono dare, quante parole chiave possono eh, scrivere, metterò, posso cambiare, da due o di più, metto tre. E, ehm, e quindi ora vado a, a verificare ehm, cosa succede. E mi collegherò sempre a www.menti.com e userò il codice 9926 ecco, mi sono collegata sono pronta per aggiungere il codice di accesso che è 9926 faccio submit e eh, mh, vedete che ho tre, le, tre parole chiave potrei eh, scrivere EAS cultura partecipativa Potrei scrivere cultura convergente. Submit. Ok. E, e qui uh, al solito modo mi dice che se voglio vedere i, uh, il risultato dei voti devo cliccare e mi, darà il, mi manderà per email il link. Ecco, come vedete la nuvola si va a definire, naturalmente qui ho solo uh, un'unica risposta, ma eh, alla fine con il contributo di tutti si, uh, eh, co eh, si costituirà un word cloud che uh, mi permetterà di vedere le uh, parole chiave del corso come uh, sono uh, state pensate, dal, dagli utenti, dal basso posso naturalmente creare altre tipologie di uh, indagine con new qu uh, question posso uh, creare una, ad esempio un quiz create a presentation e vedete che ho eh, qui la uh, possibilità di cliccare su uh, quiz metterò il nome del quiz nome del quiz e uh, sceglierò um, metterò delle opzioni di scelta delle, mh, quindi delle possibili risposte e uh, spunterò la uh, risposta giusta con eh, il, la casellina verde e eh, con la spunta bianca. Buonasera a tutti e spero che eh, vi sia stato utile.